Pierluigi Diaco si è sposato, matrimonio con Alessio. Pier Luigi Diaco ha detto sì, le ultime sulle nozze. Giornalista, radiofonista, autore televisivo e adesso è sposo. Sono giorni frenetici ed emozionanti per Pierluigi Diaco, noto volto della televisione italiana. Il quale, dopo l'annuncio di qualche tempo fa, ha convogliato a nozze con il compagno Alessio Orsinger. Della sua vita privata si è sempre saputo ben poco, infatti Diaco ha sempre posto un velo di segretezza sulla sua intimità e sul rapporto con il suo compagno. Ha sempre preferito sorvolare sull'argomento, non dando molto importanza. I diritti per le unioni civili delle coppie sappiamo essere sempre un argomento di discussione nella società odierna e un giornalista che ha sempre difeso tale questione è stato sicuramente Maurizio Costanzo, che si era proposto per celebrare le nozze dell'amico e collega, in quanto autore dell'omonimo talk show Maurizio Costanzo Show e così è stato. Costanzo ha celebrato l'unione civile tra Alessio e Pierluigi domenica scorsa, con testimone Irene Gergo. Ulteriori dettagli non sono reperibili, in quanto la cerimonia è stata riservata a familiari e pochi intimi. Un'inaspettata notizia, Diaco si racconta. La notizia delle nozze di Pierluigi Diaco sarà sicuramente accolta in maniera positiva, in quanto è un personaggio molto amato dal pubblico e apprezzato per il lavoro che svolge, in radio o in televisione, da almeno 25 anni a questa parte. Difatti. Ha dedicato letteralmente la sua vita alla sua carriera, sprigionando un amore incondizionato per il giornalismo, il quale finora gli ha soltanto regalato gioie. A queste soddisfazioni personali, si aggiunge l'amore e l'affetto del suo compagno Alessio, compagno presente nella sua vita professionale e non... Un amore che ha sicuramente raggiunto la pice con il matrimonio. Per Luigi Diaco, il sogno di costruirsi la propria famiglia. Solitamente il matrimonio è un passo che preannuncia un altro grande passo, ovvero l'arrivo di un figlio. In merito a questo argomento Diaco è tranquillo. Desideroso di essere padre ma che ciò possa avvenire nelle giuste condizioni. Lo stesso giornalista dice, con una legislazione adeguata, lo adotterei, ma la dimensione genitoriale può essere vissuta in altri modi. Sembra che per il momento Pierluigi voglia solo godere la gioia del matrimonio e dellamore del suo Alessio.